Buongiorno e buona Pasqua da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre e quasi che mi frega, direzione Passo dei Due Santi al confine Emilia Toscana, per attivazione sota eh, o del Monte Colombo o del Monte Fabei, sono uno a fianco all'altro. Quindi decido un po' cosa fare all'ultimo minuto, all'ultimo secondo. E percorrendo la strada forestale sterrata e in salita appunto verso il passo dei due santi spero di sentirvi 73 arrivi fortissimo, ti ringrazio Claudio, referenza SOTA Italia Tango Oscar 017 QSL Roger Roger Italia Tango Oscar 017, Montefabei eh, sono in zona 5. Eh, mi sono permesso di svalicare HI okay. e eh, buona pasquetta! E eh, mangia poco, eh, Japan kilo kilo, avanti. Oh, ti ringrazio, Francia 5, Japan Kilo Kilo, 5,9, referenza Italia Tango Oscar, 0,17, QSL? Roger, Sierra 5,7, India Lima Foxtrot, 5,9, QSL? Bye bye, my friend, thank you to you, bye bye. Roger, eco alfa 2 delta tango, eco alfa 2 delta tango, ciao Manuel, buona Pasqua Manuel, 5,9, QSL. Grazie a te Manuel, ciao, 73, QRZ. <sussurra> Italia, november 3, alfa delta florida, 5,9, QSL. Ciao 73, buona Pasqua, QRZ. Alpha 5 kilo, over. Roger, my friend, ecco Alpha 5 kilo, is correct? Roger, Summit to Summit, Summit to Summit, over. Oscar Eco 3, Germany, Germany, Sierra, 59 QSL? Thank india uniforme 1 completami il call grazie roger italia uniforme 1 Kilo golf sierra 59 qsl e buona pasqua roger eco Alpha 1 delta completi your call thank you sierra over sierra victor 2 oscar x-ray sierra sierra victor 2 oscar silocono sierra alexandro roger roger sierra victor 2 oscar x-ray sierra 5 9 qsl sierra x5 le iman novembre ricon summit to summit summit to summit avanti summit to summit che forse stavolta ce la facciamo Oh perfettamente Ital Italia Università 3 Quebec Eco Zulu 59 eh? 59 reali QSL QSL anche per te anche per te Alessandro 59 reali la mia referenza è India Victor Eco 201 Sono anche su una de eh, referenza del diploma Radio Storia se vuoi ti passo anche quella QSL Ciao Alessandro di K2 lila i conieti in Italia ciao 2 lila i conietti in ciao ti ringrazio Italia Kilo 2 Lima I e Eco Yankee grazie roger roger charlie tango 2 golf sierra november charlie tango 2 golf sierra November. Grazie, ti ringrazio no ti cedevo volentieri il posto se volevi provare a fare il collega charlie tango grazie ancora ciao buona giornata buona pasquetta ciao grazie alessandro buona giornata e buona pasquetta grazie per il summit to ecco alfa 2 delta tango oh ciao manuel ti becco anche in 20 metri ecco alfa 2 delta tango 5 9 Un abbraccio Manuel, sempre presente, grazie ancora, ciao. Ciao Alessandro, un abbraccio. Eco Alfa 3, Eco Victor Lima. Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 5-9. Buona giornata, Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 5-9, buona giornata, bye bye. Bye bye, grazie, Happy Easter, bye. Sierra Papa 8, Quebec, Papa 8, Quebec Charlie, Stroke Portable, 5-9, QSL. My reference Italy Tango Oscar 017. I repeat, Italy Tango Oscar 017. QSL. 2 Echo Zero. 2 Echo Zero. Echo Ugar Yankee 1 Roger Roger 2 Echo Zero Echo Sugar Yankee 59 QSL. Roger, grazie mio amico, Reference SOTA, Italy Tango Oscar, 017, QSL. Bye bye, mio amico, Happy Easter, bye bye. Grazie mio amico, Happy Easter, from Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP, SOTA Activation, Italy Tango Oscar, 017, thank you. Allora, in discesa da Monte eh, italia tango oscar 017 eh, è stata bene che avevo avevo l'antenna bibanda 40 20 metri perché in 40 metri eh, un bordello non, non riuscivi a trovare una una fetta libera per, per fare la chiamata caldo sole mi abbronzo e faccio vitamina D. Allora ringrazio chi ha avuto la pazienza di tirarmi fuori dal QRM eh, e 73 e buona Pasqua da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra vinco quasi sempre e il quasi che mi frega 73